Thank <laughs> you. Ciao, in questo video voglio farti sentire come suonano le corde vecchie rispetto alle corde nuove su un basso come lo Stingray. Eh, mi ripropongo tutte le volte di fare questo video per autoricordarmi eh, di quanto quando monto le corde nuove mi piacciono di più sentire queste, queste, queste corde rispetto a quelle vecchie. E probabilmente eh, uno si autoconvince che suonando sempre sulle corde vecchie... Uh, si accontenta di quel suono e gli sembra che vada bene poi nel momento in cui lo cambi uh, si sente subito la, la diversità allora voglio andare a montare queste DR Dragon Skin che ho acquistato nuove non l'ho mai montate sentiamo come com suonano adesso ho ancora uh, le corde vecchie Eccomi, ho finito di montare le corde, eh, quindi l'ho montate da 5 minuti, quindi eh, potrebbero essere anche ancora un goccettino a scordarsi facilmente. Eh, andiamo quindi a effettuare anche qua il, il, test, il test audio sui tre groove e ci vediamo dopo per le considerazioni. <totiposite> Bene, eccoci. <ride> allora, come dicevo nella prima parte, eh, secondo me il messaggio è ma perché cacchio ho aspettato tanto a, a cambiare le corde? Allora, ci tengo a dire che le altre erano delle GHS Boomer, mi sembra, Uh, 0.45, quindi stessa scalatura, erano quelle rivestite, anche queste dovrebbero essere uh, rivestite. Montate, ahimè, a, a febbraio 2021, quindi sono delle corde che, non picchiatemi, avevano un anno. Purtroppo l'attività live uh, è, è quella che... Quindi non ho, non ho cambiato le corde prima, avendo anche tanti bassi, uh, ho usato degli altri e quindi è andata bene così per un anno ma io quando suonavo comunque mi, mi continuavo a dire sì vabbè ma non sono ancora così malandate, il suono è ancora bello il suono ne fanno le mani è vero eh, è tutto verissimo però come hai sentito la brillantezza che vai a sentire quando hai le corde nuove è, è un'altra cosa ti fa suonare anche diversamente l'ho sentita soprattutto nello, nello slap chiaramente eh, ma anche con il plettro lo, lo sferragliare, anche con le stesse dita. Analizzando anche le, le forme d'onda ho anche visto che eh, il segnale è, è, è più alto. Delle, delle, delle corde nuove perché avendo comunque più armonici eh, il segnale è più brillante e vedo anche eh, più dinamica nella, nella risposta di frequenza del, del basso. Quindi assolutamente le corde, eh, quando si riesce, sono, sono da cambiare. E spero che con questo video autoriguardandomelo <ride> le cambierò più spesso. E niente, ci vediamo allora al prossimo video, grazie per avermi seguito fino alla fine e a presto, ciao!